Come si sopravvive da profughi siriani e come e dove si è accolti? Quanto restano forti dopo otto anni e oltre di conflitto la nostalgia e il ricordo? E il ritorno è davvero una possibilità? La guerra è davvero finita? Le risposte nelle voci di chi scappa e di chi ha paura a tornare? Le vere vittime come lo è chi è rimasto? Incontrate in Giordania, dove Laura Tangerlini ha portato ai profughi siriani altri aiuti, proseguendo un progetto iniziato due anni prima con il devolvere i propri regali di nozze.